Buon Santo Stefano, ecco qui Grazie. Marcello dopo una serata spettacolare in famiglia eh, ci racconti il la tua esperienza Marcello siamo qui in diretta dalle case che dato che non ci siamo potuti incontrare ci incontriamo Santo Stefano de mattina dopo i bagordi eh, culinari no vedo che eh, stai a casa tua giusto bella bella e bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella e, e bella, bella. niente praticamente oggi è una bella giornata anche se anche se ma, magari è un natale un po un po così diverso dagli altri perché giustamente giustamente i problemi ci sono eh, soprattutto perché molte persone non hanno passato per, eh, eh, per questo maledetto virus eh, quindi mh, vogliamo anche pregare per tutte queste persone che hanno perso la vita che purtroppo non ce l'hanno fatta eh, questo è un grande dolore io infatti dobbiamo pregare per loro però magari il prossimo anno magari sarà meglio non lo so capito io so che tu sei una persona positiva e ci metti sempre dalle difficoltà riesci a trasformarle e è come se l'ambiente ci mette alla prova per vedere se abbiamo fatto bene i compiti nella nostra vita e sì. il paradosso è proprio questo con tutte queste difficoltà e questo nuovo modo di, di, di esprimersi eh, e non incontrarsi fisicamente fa la differenza eh, quindi eh, io ti vedo abbastanza sereno con tutte le difficoltà del caso no Vabbè comunque io dico a livello, a livello di sociologia ci ha cambiato moltissimo questo virus nel senso ci ha, re, ci ha reso molto diversi l'uno dall'altro spero che un giorno finisca tutto questo e, e magari ci potremmo riabbracciare come sempre abbiamo fatto eh, però non dobbiamo chiuderci dentro in questo, in questo dramma perché se ci vogliamo dentro eh, rimaniamo sempre con, con l'angoscia, con la paura, uno deve essere sempre, sempre forte a affrontare la situazione eh, e questa è la cosa più importante nella vita. Eh, certo. ma, ma la cosa difficile più che altro noi perché abbiamo una certa età quindi bene o male abbiamo, abbiamo superato questa cosa ma eh, per, la, per, per la gioventù sarà un approccio molto difficile perché guarda, eh, guarda Marcello, sì, io adesso sì, mi la, in sì, la, sarà un approccio molto difficile e, e, e, e affrontare questa situazione perché a livello di crescita eh, a livello di crescita eh, sarà un vero problema nel senso che molti ragazzi eh, magari ecco, rendendosi, conto, rendendosi conto della situazione di adesso dovranno affrontare difficilmente la vita noi ormai già l'abbiamo affrontata quindi bene o male quello che abbiamo fatto abbiamo fatto però purtroppo per, la, per i giovani eh, è, un serio, è un problema serio quindi io spero che ritorni tutto alla normalità. Eh, ci vorranno anni e anni prima che tutto ritornerà come prima, eh, in, mo in modo che possiamo riprenderci quello che abbiamo perso, la nostra libertà. E questa è la cosa più importante, capito? La mia visione di, di questo è che mh, le cose cambieranno, il COVID andrà via però è anche vero che non possiamo aspettare tutto questo, dobbiamo interagire adesso, adesso perché sennò diventerebbe proprio un calvario eh, aspettando che questo Covid passa. Eh, ci dobbiamo mettere alla prova, ci dobbiamo sfidare, dobbiamo percorrere nuovi sentieri, nel senso che se io ho fatto per 50 anni il parrucchiere, eh, è anche vero che eh, adesso se vuoi non so, girando per la città eh, non si vedono più questi parrucchieri pieni ma ci sono sempre pochissime persone proprio perché il modo di lavorare è cambiato e il parrucchiere deve prendere una, una nuova eh, filosofia del vivere quindi eh, non soffermiamoci Ah, solamente nell'ambito della parrucchieria, ma cerchiamo di esplorare eh, altri che sono connessi come la moda come adesso noi ci stiamo cimentando anche con abiti eh, di, di alta moda eh, piano piano adesso scopriremo perché sottoterra qui lavoriamo tutti quanti io personalmente ho fatto talmente tanti cambiamenti adesso tutto quello che ho imparato lo vado a mettere in pratica ma ti volevo far vedere questa cosa qua allora da un po di tempo ecco di qua dove stai ecco insieme a te ecco ehm, da un po di tempo io sto ehm, utilizzando gli avatar di eh, facebook che sono molto simpatici sono molto carini li puoi personalizzare a tempo reale e sto eh, raccontandomi insieme a Manuela eh, che la vita va presa anche un po' alla leggera, senza essere troppo bacchettoni, perché è anche vero, se noi siamo sereni, riusciamo a vedere eh, nuove idee, come te Marcello, tu eh, da quanti anni che eserciti come eh, barman? Domanda. Eh, anche sono parecchi anni che faccio questo mestiere, quindi bene o male conosco, ho conosciuto tanta gente, quindi le, le loro abitudini, i loro modi di fare, tutto quanto. Anche è bello perché... Diciamo che è un approccio per conoscere tante persone, quindi questo, questo lavoro è molto bello, capito? di passare in mezzo alle persone, che purtroppo adesso sarà un po', diciamo, po ristretto perché giustamente, capito? Guarda Marcello, io ti vorrei raccontare una storia che eh, sto cercando che eh, tu sai che io ho vissuto tanti anni a Tenerife e le Canarie in questo momento hanno una situazione um, industriale del turismo è paralizzata e più di 100.000 persone perdono il lavoro. Eh, L'altra settimana è successo che eh, è uscito un documentario eh, eh, su Tenerife eh, dove spiegava mh, la situazione che eh, c'è adesso e guarda caso è stata intervistata eh, mia figlia Giorgia che insegna eh, spagnolo eh, a Tenerife con il marito e la mia nipote mia eh, io adesso eh, oggi di Santo Stefano vorrei eh, andare a, a vedere eh, con te un paio di versettini eh, che sinceramente eh, questa coppia eh, di, di giovani eh, che eh, vogliono dare ancora vogliono credere ancora in un domani migliore e ecco, regista lo spunto molto bello eh, di questo documentario questo video ecco ecco qua aspetta un attimo vediamo un po se ce la passa eccolo qua allora io adesso provo a parlare la connessione è abbastanza valida vediamo un attimo e iniziare metterò tutto questo questo questo video metterò eccolo qua E per spagnolo, eh, soprattutto i norvegesi. Le strade vacie, i hotelli apagati. Eh. La montagna, le luci, il tessino, vederlo tutto apagato, le carteras vacie. Io andavo al supermercato, al ejército, o se non, non sapevamo che passava una peste o no, no sabíamos, no, la verdad è que no i primi mesi fue una barbarità non entendíamos no, nada, no. no entendíamos nada. Una autentica locura. O mueres di hambre o te mueres del vino de luna de dom. Allora, o ti muori di fame o timori di di virus. E allora questo aspetto ce l'abbiamo un po' tutti quanti, questa paura di non eh, di non capire quello che sta succedendo. E a un certo punto eh, che cosa succede nella storia? Nella storia mh, di eh, Giorgia, in questo caso del, eh, del video, che eh, adesso vi farò vedere l'altro pezzettino. Abbiamo ah, lavorato sempre, ora abbiamo se, eh, se eh, il turismo, tutti i restauranti a serra, già si vede la calle, praticamente, sin circa che, sinceramente, non perché vuol dire il lavoro è in Tenerife. Lleva mucho tiempo. Pues eh, prácticamente desde que empezó todo esto de la cuarentena, entré en este con la ayuda del de gobierno, pero bueno, eh, se acabó el, ese tipo de ayudas y al final pues nada. Sí, ¿te llega algo ahora? Ahora mismo estamos arreglando unos papeles para ese padre de familia y la única forma con la que podemos ir ahora mismo contando. Ahora mismo hay poco trabajo. Yo, René, René, idioma, René, René, René, René, René, René, René, René, René, René, René, René, René, de René, René, René, René, René, René, René, René, René, que, que René, René, de René, Acepto ahorros mensuales por los tres meses de cuarentena. Voy a ver si tengo derecho a paro o una ayuda como, como madre. Pero no sabe todavía. ¿sí todavía es? no se sabe nada hasta que... Asta che, a che cos'è asta che? Nel senso che in qualsiasi paese che tu stai ci sono sempre un sacco di problemi. E quindi oggi, giornale di Santo Stefano, un attimo di riflessione dopo tutto quello che sta succedendo, perché siamo tutti toccati da, da questo. Però è anche vero che mi piace pensare che i giovani possono credere in un domani migliore. Allora, eh, adesso ti faccio vedere l'ultimo pezzettino, eh, che è un pezzettino di una coppia eh, che eh, vuole aspettarsi qualcosa da quello che sta succedendo e poi finito se vuoi ne possiamo discutere insieme eccoci qua adesso io metto l'ultimo pezzettino se gira speriamo ecco la ora per noi in perspectiva clara non hai nada perché come questa la cosa in spagna che non sa se va a avere una quarantena se va a una quarantena Ahora dicen que abren hasta las 10 de reuniones de personas. De personas. Sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Perspectiva, el día a día. No sé, intentando pensar a otras cosas o intentan buscar trabajo, a, O to, buscar la vida, buscarse la vida, intentar hacer cosas y también disfrutar de... Para estar con mi hija, que esto es bonito. Miramos el lado positivo del negativo. En la calle, sacando la pija de ahí va la guardería. Ahí es un gasto que hemos tenido que suprimir desde la guardería. Entonces me encargo de ahí paseando todo el día. La playa todavía es grande, entonces ya tenemos cerca. Es lo único que podemos disfrutar ahora mismo por aquí. Es difícil, es bastante difícil, pero tiene que pensar positivo, pensar que es una fase, es una etapa que va a pasar, que la vida es una rueda. Hoy va mal, mañana no irá mejor. emozioni vogliono emozioni nella vita per scaturirci quella forza che ci fa muovere tu che ne pensi marcello ma io penso che questo video dovete far capire molte cose nel senso che non è non è più la, la vita di prima che noi facevamo quindi è tutto cambiato quindi c'è questo buco enorme, eh, un, po', un po' diciamo che fa paura questa situazione, un po' fa paura, un po' fa pensare, un po' eh, ti fa sentire diverso, diverso dagli altri diciamo, no? Quindi eh, è una cosa che ti fa molto riflettere. E il tuo personale consiglio in questo momento, che vorresti donare alle persone che conosci e anche le persone che non conosci, come potrebbe essere? Ma eh, non lo so, forse. Bisogna, bisogna essere forti bisogna essere in, in, questo, in, questa, in questo problema grande bisogna essere molto forti e, e, e, e soprattutto essere se stessi no? non, cam, non, cam, non cambiare il nostro stato d'animo capito? perché se no eh, diventiamo diversi quindi dobbiamo essere quelli che siamo tutto qua non dobbiamo cercare di eh, diciamo di cambiare noi stessi capito quindi dobbiamo essere noi e basta perché il, il coronavirus sta cambiando anche eh, l'aspetto di tante persone quindi dobbiamo essere noi stessi capito? bene bene bene sono contento perché battiamo le mani perché le, le soluzioni siamo sempre aperti al cambiamento eh, come la mattina ringraziare di essere vivi e, e godere dei doni della giornata in questi giorni di lockdown eh, io mi sono divertito moltissimo nel mio piccolo e, e mi sento talmente carico per affrontare quello che eh, che ha sta accadendo naturalmente anche la terza ondata non ce ne frega proprio niente cerchiamo di comportarci correttamente nei canoni per sconfiggere il coronavirus e rinventarsi nuovamente per vivere una vita felice sana con lavori che non esistevano e lavori che stiamo inventando come questa chiacchierata di Santo Stefano con te che farà eh, muovere qualche coscienza e, e al più presto spero di intervistare Giorgia su questo e farcelo raccontare dalla protagonista il documentario che adesso poi metterò nella descrizione un link per vederlo per intero perché dura 50 minuti e oltre e quindi è uno spaccato eh, di altre realtà che non, non sono solamente in Italia ma eh, siamo coinvolti a livello proprio planetario eh, quindi dobbiamo trovare soluzioni la soluzione è parlare insieme alle persone bene, Marcello mi ha fatto molto piacere questa mattina, ti ho coinvolto in questa chiacchierata di Santo Stefano e quando hai qualcosa da raccontare, chiamami e non ci saranno uh, alcun problema per divulgare un pensiero nuovo. No? Un abbraccio. Vedo grazie vedo che è la... il Natale l'hai passato molto bene perché il santo Stefano ci si passa proprio stravaccati un attimo eh, fatti, fatti. la giornata tua come fatti. sarà? in senso televisione leggere fare Anzi, ah, sì. ah, sì, sì. mi vado a fare un bel tassone di caffè in modo che mi ripivo ancora di più bene. così mi rimetto a letto Bene, grazie e ci vediamo. Ciao Marcello. Ok, ciao, un abbraccio. Ciao. ciao. No. Eccolo eccolo qua, Marcello, è stata veramente una bella chiacchierata con Marcello e niente, che posso continuare a raccontare qualche cosa, però abbiamo tutta la giornata che potremmo andare anche in diretta come quello che stiamo facendo adesso ci vediamo alle prossime ciao ragazzi